Di cosa è composta la lingua italiana? La lingua italiana è composta da nove parti del discorso. Cinque variabili. Articolo. Nome. Pronome. Aggettivo. Verbo. Quattro invariabili. Avverbio congiunzione, preposizione, esclamazione o interiezione.